Qualche giorno fa ci è venuta a trovare nella redazione di Flash Giovani Doriana Bortolini, fondatrice della sezione Politiche Giovanili e Scambi Internazionali del Comune di Bologna. Abbiamo avuto il piacere di parlare con lei degli scambi avvenuti in passato, tra cui uno importante con l'Ucraina. Ne abbiamo quindi approfittato per chiederle anche qualche considerazione sul presente. Buongiorno Doriana. Allora questa intervista nasce diciamo, dalle contingenze storiche che, che noi stiamo, stiamo vivendo perché da qualche settimana la guerra è arrivata, è arrivata in Europa, questa situazione è l'opposto di quello che il comune di Bologna in cui ha sempre lavorato ovvero gli scambi culturali, che sono nati con ideali di pace, di incontro e di celebrare anche le diversità, ma trovando sempre un'armonia globale poi. Quindi eh, la prima domanda che ti vorremmo fare è appunto qual è stato l'obiettivo di questi scambi, come sono nati, e insomma se ci puoi raccontare un po' l'inizio. Allora, gli scambi internazionali nascono per un'intuizione di un assessore all'ora alle politiche formative e nascono nel 1982 da una grande visione perché io credo che chi opera nel pubblico debba avere questa capacità di interpretare il futuro e di investire sul futuro. Nacquero perché allora noi gestivamo centri di formazione professionale e gli istituti Aldini e Valeriani e quindi nacquero da questa idea di innovare Innovare non solo da tutta la parte dico tecnologica che era importante, purtroppo a quei tempi nelle scuole tecniche non esisteva, lo studio della lingua straniera era marginale. Si cominciò allora, il Comune di Bologna aveva una politica internazionale molto vivace e quindi si pensò di avviare degli scambi fra scuole e anche scambi con reciproca ospitalità in famiglia. Perché la gita scolastica è importante, ma puoi andare a dormire nella famiglia di un altro ragazzo, un tuo coetaneo frequentare la scuola e magari anche i laboratori di una scuola straniera era quel valore aggiunto per la tua formazione che da un lato ti faceva diventare un tecnico più all'avanguardia ma poi c'era un investimento anche in quella che si chiamava un po la cittadinanza europea e quindi vivere anche far vivere quelle che erano le diversità come delle risorse perché la diversità è una risorsa e tu lo puoi verificare solo se vivi in, all'interno dei vari contesti sociali del paese che ti ospita. Quindi iniziamo con degli scambi, se non ricordo mari, per, con la, la Germania, perché allora quella era la, diciamo, il panorama più innovativo dal punto di vista tecnologico. E da lì poi niente, cominciamo a coinvolgere anche altre scuole bolognesi, ricordo benissimo la prima, la più sensibile fu il Copernico, d'altro canto era un liceo linguistico e cominciamo ad estendere la rete di relazioni utilizzando quelle che erano già le relazioni attivate negli anni 70. Proprio in questo senso, in questi giorni, noi dalla redazione abbiamo riscoperto questo materiale di archivio del gemellaggio con l'allora Kharkov, che è Kharkiv, e quindi volevamo chiederti come è nato il gemellaggio e poi stiamo parlando degli anni a cavallo tra la caduta del, del muro, no? quindi era un mondo che stava cambiando, un mondo certo. sconvolto. No? Quindi chiedete anche se è stato facile organizzare questi scambi, quali sono state le emozioni anche tue personali certo, in quel certo, periodo? Certo. Noi avevamo, in quel periodo devo assolutamente citare il sindaco Renzi Imbeni, che poi peraltro è stato anche parlamentare europeo ed è stato anche presidente del Consiglio europeo. Lui stesso aveva una grandissima sensibilità nei confronti delle politiche internazionali e aveva eh, la sensibilità e la lungimiranza per comprendere che le città gemellate, che molto spesso sviluppano a volte relazioni più di tipo economico, avrebbero dovuto investire anche sui propri cittadini, perché se ciascuno, a ciascuno di noi venisse chiesto quali sono le città gemellate del Comune di Bologna, nessuno di noi lo saprebbe dire. Il dare un senso, un corpo a una, diciamo una reazione del genere deve sapere penetrare anche la vita quotidiana dei propri cittadini, quindi in questo il sindaco in Biene era molto molto sensibile, e molto attivo e devo dire che questo scambio nacque da una sua sensibilità come tanti altri in futuro. Lui quando, questo sindaco quando andava all'estero eh, per delle relazioni, per delle visite lui rientrava spesso con l'accordo per la realizzazione di uno scambio con anche notevoli difficoltà perché voi dovete anche sapere che in realtà, non spesso non, spesso, non, non è l'apparato amministrativo sempre in linea con quelle che sono in sostanza le visioni, dico politiche. Certamente io ricordo le complessità anche nelle relazioni precedenti, perché allora voi immaginate che non c'era né internet, non c'era l'email, c'erano solo i telefoni, e quando andava bene a un certo punto c'era il cosiddetto Telefax, ecco. che era soltanto nell'ufficio del sindaco. Quindi le difficoltà c'erano. Ricordo invece la gioia dell'incontro e ricordo anche la, la difficoltà forse a reperire quel gruppetto di ragazzini interessati ad andare in quel momento storico in Russia. Infatti in uno di questi filmati che ho che ho riascoltato, è bellissima la considerazione che fa questo ragazzo, questo più alto, uh -huh. che lo ricordo ancora, che poi fa da voce narrante nel filmato, e dice sono qui in metropolitana, risento la stessa confusione che mi facevano i ragazzini, i miei amici, dicendo ma cosa vai a fare in Unione Sovietica. Quindi la difficoltà è stata più nella selezione. E poi, e, e poi invece la cosa che... e poi c'era anche la difficoltà della lingua perché mm -hmm. alcune ragazze che ho intercettato adesso mi dicevano che in realtà, sai, loro, questi ragazzi parlavano russo e l'ucraino, pochi parlavano l'inglese o il francese che era magari una lingua studiata dai nostri ragazzi, però c'è un altro linguaggio che è quello delle emozioni che a volte noi dimentichiamo e questo è universale e quindi la carezza e quindi il sorriso e quindi la generosità e in questo c'è stato molto, in questi scambi c'era molta parte di comunicazione, dico, emozionale. E poi il primo anno, credo nel 89, avevamo fatto separatamente gli scambi, sia con Carpo che con St. Louis, che erano ugualmente città eh, gemellate. Però era anche vero che in quel momento il mondo si stava muovendo, c'era il collo del muro di Berlino, la perestroica, mi era sembrato un modo per aiutare a creare un ponte tra di loro, non solo tra noi bolognesi e i ragazzi ucraini, ma anche tra gli ucraini e gli americani e viceversa. Ci sono germogliate anche delle amici. Lo penso anch'io perché leggendo le testimonianze dei, dei ragazzi e delle ragazze che eh, a distanza di, di 30 anni hanno deciso di raccontare eh, le loro esperienze all'estero, penso che, insomma, mm. mi ha colpito che tan tanti di loro siano diventati eh, poi degli adulti con delle carriere internazionali, sì, che sì. questa cosa sì, gli abbia dato, sì. come dire, la sì, spinta. Nella prospettiva. La fase più difficile nell'organizzazione di questi soggiorni era sempre la fase dell'incontro con i genitori, mm -hmm. perché i genitori avevano questo portato di protezione, questa... sceglievano ma avevano la paura del nuovo, i ragazzi per crescere devono conoscere le difficoltà e lo scambio internazionale è un elemento di crescita proprio per questo, perché deve rimetterti in discussione, ti in discussione, ti fa vivere come cittadino straniero in un altro paese e forse quando rientri, avendo vissuto questa esperienza, sei anche più aperto. Comune nella sua diciamo, mission dei miei tempi, c'era anche quello di contribuire a a una, alla costruzione di un cittadino che fosse un elemento positivo di apertura, cioè seminare su ogni cittadino sul futuro vuol dire costruire un futuro migliore per tutti noi. In questo senso tu ci hai detto prima che gli scambi sono nati anche per uno scambio di conoscenze tecniche lavorative, non solo ovviamente ecco adesso invece questi scambi hanno un po' cambiato mm. diciamo, la loro identità eh, questo cambio è avvenuto in maniera naturale o semplicemente le, eh, è stata anche un'evoluzione della società mh, insomma come, come si sono evoluti nel corso degli anni la mia, la mia visione, la mia, visione, la mia diciamo, strategia era da un lato per questi scambi sapere cogliere i segni del tempo che ogni decennio c'era un'evoluzione, un'apertura verso le nuove geografie del mondo. Però, diciamo, l'orientamento primario era quello di favorire l'apprendimento delle lingue straniere e dall'altro favorire, eh, col soggiorno all'estero, col ricevimento di studenti esteri, anche un'apertura, un'accettazione dico della diversità e il volgere della diversità come un elemento di, di apertura, di, apertura di, di tutti noi verso, verso il nuovo che avanza. Poi dico tutta questa, questa potenzialità formativa delle relazioni internazionali, io l'altro giorno ci pensavo e comunque le genere, noi siamo stati degli anticipatori in una fascia dentà più bassa. Che quindi l'età pre-universitaria di quello che poi è diventato Erasmus, si sì. è diventato i programmi overseas. Quindi allora questi non c'erano come programmi. E in questo senso, appunto, eh, noi per preparare questa intervista, come ti dicevo, abbiamo visto i materiali d'archivio e ci è rimasta impressa una, una frase di una ragazza di Bologna. E appunto in occasione della cerimonia di incontro tra i ragazzi provenienti dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti. E questa ragazza, anche con eh, fattenerezza, sembra detta con un, un po' di, di ingenuità, ma in verità è una frase molto, molto bella, secondo me, e dove lei dice «Credevo che gli ideali di pace e solidarietà eh, fossero realizzabili. Adesso ho cambiato idea, quindi, grazie a questo scambio, eh, è riuscita effettivamente a vedere un mondo, un mondo diverso: no? un mondo dove veramente, grazie alla conoscenza degli altri, eh, noi possiamo imparare a capire, a farci capire e a vivere eh, nella maniera più, più armoniosa possibile. No? Questa è una frase detta appunto, come abbiamo detto, negli anni, tra gli anni 80 e 90 in cui veramente si pensava a un mondo senza guerre diciamo. e sentita oggi mi ha fatto veramente tanta tristezza no? anche vuol dire che si sono infrante queste promesse che venivano fatte in quegli anni ma mi ha dato anche allo stesso tempo tanta, tanta speranza perché è stato bello vedere anche questi ragazzi di Bologna che hanno conosciuto eh, questi ragazzi ucraini adesso cercare questi ragazzi sapere se, se stanno bene con in, in corso questa guerra quindi insomma i, i risultati ci sono stati secondo me a prescindere poi di come è andata la storia e come sta andando in questi, in questi giorni ecco, quindi... quindi io penso che in realtà eh, queste esperienze vadano comunque sempre fatte sono sempre state fatte eh, chi ha vissuto queste cose posso un giorno nel momento in cui avrà, eh, avrà dico, la possibilità di decidere essere comunque un decisore migliore più saggio che non ha perso il legame con quello che sono i cittadini dico che, che rappresentano la storia ci ha portato dei momenti in cui avevamo dei decisori che effettivamente avevano questa attenzione. Poi invece ci sono momenti della storia in cui abbiamo altra tipologia dico, di decisore, però voglio dire la, la storia è fatta da corsi e da corsi ricorsi, insomma, no? quindi speriamo che questo, in questo periodo veramente dove la ragione non ha la meglio possa far sì che la ragione abbia di nuovo... Di nuovo la meglio insomma perché poi noi vediamo che anche in queste vicende eh, c'è un gap fra chi decide e chi vive insomma anche nel, nella Russia ci sono tanti movimenti di protesta molte persone che vengono arrestate perché non sono assolutamente d'accordo in questa azione di, muscolare di forza di potenza insomma credo che comunque Bisogna sempre investire in queste, in queste attività, perché vuol dire investire un sì, pochino sì, anche sì. Sul, sul, nostro, sul nostro futuro, insomma. Mm. E' certo che è stato anche, secondo me, lungimirante l'impostazione di queste attività, perché si è impostate, perché comunque potesse rappresentare una storia. Se questi scambi non fossero stati impostati fin da allora, pensate, con... L'idea che comunque ci fosse una documentazione, allora era di diapo, poi vennero le diapo V, poi facevamo le diapo V, che ciascuno di loro potesse raccontare l'esperienza che stava vivendo e quindi tramandarcela. E non era semplice certo. eh, convincere di questo. E poi quando facevamo invece le feste di fine soggiorni, dove si asseppiavano i ragazzi a guardare e a rileggersi i diari. Io spiegavo loro che non c'è stato grande viaggiatore che non avesse un attimo dedicato tempo per sedimentare e riflettere la propria esperienza di per Sì, di, poi appunto come dicevamo poi i, poi i risultati si sono visti. E Allora io ti ringrazio, <ride> io ringrazio <voi. ride> per il tempo che ci hai dedicato e per aver condiviso... Con noi questi, questi bellissimi ricordi e speriamo di vederci presto per, eh certo. per buone notizie. Certo, ecco, sì, speriamo proprio, no. Dai. dobbiamo avere fiducia dei nostri decisori. Assolutamente, sì. <ride> Bene, che facciamo? Adesso siamo di pure, E via. Bene, ragazzi.